Thank <laughs> Ciao amici e ben trovati in questo nuovo video Innanzitutto come state? Avete trascorso bene le vostre ferie estive? Siete stati in vacanza? Non ci siete andati? Dove siete andati? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti Prima di iniziare con il video vi volevo ricordare di iscrivervi al canale Cliccando sul pulsantino qui in basso alla tua destra Volevo dirvi di salutare finalmente questa sedia Perché ci sono delle grandi novità Questa sedia brutta che mi ha accompagnato però nel suo essere brutta per questi due anni, andrà via. Quindi non vi dico nulla, anzi farò un video dedicato. Quindi se siete appassionati di motori, quindi sicuramente lo siete, vi consiglio di non perdervi i prossimi video perché ci sono delle grandi novità, eh, delle nuove collaborazioni in vista, tante, tante belle cose che, che arriveranno e che sicuramente... Oltre a far piacere a me sicuramente potrebbero far piacere anche a voi e vi porterò un po' in quello che è il vivo della casa della quale stiamo parlando Non vi spoilerò nulla, forse vi lascio attendere, anzi sicuramente vi lascio attendere il prossimo video dove vi presenterò la nuova sedia Quindi che dire? Finita questa introduzione, possiamo andare direttamente a quello che è il video di gara 1 di Magione. Avete vissuto un po' da vicino quello che è stato l'accesissimo, l'accesissima qualifica di Magione e, beh, che dire, eh, non me l'aspettavo io, non se l'aspettava forse nessuno, direi. Partiamo belli carichi e l'obiettivo è sempre quello: scappare e andare via il prima possibile creando del gap ovviamente non sempre è possibile quindi concentriamoci sulla partenza e poi vediamo quel che viene viene partenza Niente male Ma a quanto pare Non è stata sufficientemente buona Noi ci teniamo Quel che è venuto E cerchiamo di recuperare Ovviamente costi quel che costi Non capisco cosa succeda Due sono le cose O... Oh o mi succede qualcosa nel motore o Critelli ne ha troppo di più cioè uh, ho preso 100 metri con, uh, con un rettilineo in un istante che cavolo è successo Vabbè, comunque qualsiasi cosa sia, se sono io o se sono gli altri non importa, adesso dobbiamo concentrarci e non perdere altre posizioni, non perdere altro gap, anzi cercare di chiudere il margine che mi divide dalla vetta della gara e niente, andare per forza a prenderci la prima posizione. Ok, è chiaro che qualcosa non va nel mio motore, eh, dobbiamo assolutamente limitare i danni, e continuerò a spingere indubbiamente, ma non so fino a che punto riuscirò a riparare i danni. Non capisco che cosa stia succedendo, si sente del rumore di vuoto dietro e non riesco a capire se è collettore o se è aspirazione, se è collettore di scarico o collettore di aspirazione, io nel dubbio rallento e vediamo. Ok, sembrerebbe uh, che sia il collettore d'aspirazione, Da quello che mi dice la macchina, la sensazione della macchina Sembrerebbe che sia il collettore d'aspirazione. Mia sorella nel box mi dice di rientrare ma non credo che sia la soluzione migliore Se realmente è il collettore d'aspirazione, non è un danno irriparabile Ovviamente la macchina andrà molto di meno Però almeno riusciamo a portare a casa punti Limitiamo un po' quelli che sono i danni che ci possono essere Ok, confermato, è il collettore d'aspirazione e niente, vabbè, eh, continuiamo a spingere, quindi quel che succede succede, insomma. Come se non bastasse della serie che la merda quando arriva, arriva tutta insieme mi si sta staccando lo specchietto, si sta spezzando di nuovo la staffa. E l'ho staccata io per salvaguardare lo specchietto e provare a tenerlo, ma vabbè, l'ho rotto, l'ho distrutto. l'ho messo in mezzo le gambe ma dava un po' fastidio quindi dovrò liberarmi di un po' di peso ok eh, non era come speravo che andasse all'inizio ma abbiamo limitato e non di poco i danni quindi va bene così va benissimo così direi e adesso dobbiamo assolutamente abbassare la testa e lavorare sodo per gara 2 per forza non ci sono più scuse dobbiamo lavorare migliorare trovare il problema e migliorarci sono veramente stanco di essere quello che ha sempre una scusa non, non sono mai stato così e dobbiamo uscirne è diventato un circolo vizioso ogni volta succede qualcosa e non se ne può più questo video comunque finisce qui ci vediamo tra non molto con il video di gara 2 che sicuramente ci sarà da divertirsi dove lei ci abbandonerà e um, vi anticiperò qualcosa per quello che saranno le nuove collaborazioni Ci vediamo nel prossimo video ragazzi, ciao e grazie per aver visto questo video